Buongiorno cari amici, ben ritrovati un paio di giorni che insomma tra una cosa e l'altra non ci siamo potuti vedere qui su YouTube e eh, continua diciamo la mia precauzione, va per l'occhio biglo sinistro ma prima di venire a parlare di serie A e serie B i dei motivi di questo video volevo fare un piccolo preambolo anzi due piccoli preamboli. Il primo è nostrano, voglio ringraziare come tutti i nostri cari tifosi, della Fortitudo Trani. Per il lavoro fatto dal coach Matteo Tautor in questi quattro anni di percorso, suo con la fortitudo Trano in panchina, la guida della prima squadra, ha fatto un grande percorso, grazie mille di cuore caro Matteo e migliori distinti auguri per i tuoi impegni futuri dentro e fuori dal campo, nella vita in generale. Secondo e eh, ultimo piccolo preambolo, la, vittoria, la prima vittoria del 2022 di Pecco, Francesco Bagnaia nel moto Gran Premio di ieri di Erez della Frontera in Spagna. Credo se non vado errato che Francesco Bagnai ora è quinto in classifica piloti con più di 50 punti se non ricordo male. Poi questo fine settimana invece gareggerà la Formula 1 Speriamo bene per la nostra Ferrari di Maranello, la rossa Bene, parliamo di Serie A Eh, cosa possiamo dire? Che come... Ho scritto un titolo calcio Serie A e Serie B alle battute finali e proprio così le ultimissime partite, anzi per quanto riguarda per esempio la Serie B l'ultima giornata che sarà questo venerdì per quanto riguarda la Serie A oggi si chiuderà il turno numero 30. Numero 35 con posticipo da lunedì sera in night Atalanta, Salernitana alle ore 20.45 Diretta TV esclusiva PDV Sud su Dazon, Sky Sport, Calcio, HD Italia uh, Prima della classifica inleghiamo anche le prossime partite tra tre giorni, contando da oggi il 5 maggio alle ore 18, il recupero della ventesima giornata Salernitana a Venezia, un crocevia fondamentale, super fondamentale, questo sia per la Salernitana che per il Venezia. La 36 giornata vedrà queste partite. Avremo, eh, quindi il giorno dopo di Salernità Venezia, Inter alle 18.45, alle 21 Genova Juventus, il 7 maggio avremo alle 15 Torino Napoli, alle 18 Sassuolo Udinese, alle 20.45 il posticipo degli anticipi del sabato Lazio Sampdoria 8 maggio avremo mezzodì, 12 e mezzo: Spezia, Atalanta. Alle 15 avremo eh, Venezia, e Bologna. Alle 18: Salernitano e Cagliari. Dalle 20 e alle 20:45 il mio caro Mino, incontro in casa della nostra super bestia nera Verona. Allora, la classifica. Ora vi dico subito, per quanto riguarda i piazzamenti Champions League sono già sicuro di andare in Champions Milan e Napoli e forse credo eh, anche se non vado a Rado, a Rado Napoli allora io credo forse manco giusto un pizzico Comunque a parte questo abbiamo il Milan capolista Ma è tutto da vedere la lotta è accesissima tra Milan ed Inter Milan primo a 77 punti Quindi ieri diciamo che è prima la vittoria del Milan a San Siro con 75.000 spettatori Poi pomeriggio tardi l'Inter che vince 2 a 1 ad Udine quindi batte risposta l'Inter segue a meno due dei cugini milanisti a 75 il Napoli a 70 la Juve a 69 zona Europa League Roma 59 Conference l'AS 59 la Fiorentina che deve assolutamente riprendersi che ha perso tre partite nelle ultime tre gare praticamente i Viola non vincono dal 16 aprile Fiorentina-Venezia 1-0 Quindi potremmo dire inizio di crisi aperta per la Fiorentina Settima a 56 punti L'Atalanta 55 Che è Ora chiariamo subito Se stasera pareggia va a pari punti con la Fiorentina Se l'Atalanta vince va a 58 e diventa settima se tarda l'Atalanta la Salernitana fa un passo in più arrivando a pari punti col Cagliari a quota 28, ma tra poco parleremo anche della zona retrocessione, non il Verona a 52 punti, decimo Torino a 47 Undicesimo Sassuolo a 46 con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, dodicesimo Ludinese a 43, tredicesimo Bologna che sta facendo con quello di ieri il sesto risultato utile di Firenze nelle ultime 6 partite, 43 punti per il rosso bolo Empoli 14 a 37 punti, 15 la Sampdoria a 33, stessi punti. 16 lo Spezia, 17 il Cagliari 28. E dicevamo appunto: in caso di colpaccio dalla Salernitana a Bergamo, andrebbe a pari punti dal Cagliari a quota 28. Salernitana che in questo momento è 18 a quota 25 punti, 3 vittorie nelle ultime 3. Partite per i campani, Genova 19 a 25 punti, una sola vittoria nelle ultime 5 partite. Ovvero quella del 24 aprile, Genova cade 1-0. Venezia, sempre più ultimo con 22 punti. Quindi, cari amici ragazzi, come dice Lino Banfi, tutto può succedere da accadere sia in zona scudetta che in zona retrocessione. Io dico un caso specifico a forza Milan per i miei colori e forza Galleri per la salvezza. In Serie B, giunta l'ultima giornata, però volevo fare un piccolo riassunto della, della penultima e 37esima giornata con questi risultati: Tarnana-Perugia 1-0, a Spoffrosinone sinone 3-0. Pordenone Crodone 3 a 3, Pisa Cosenza 1 a 1, parma Alessandria 2 a 2, Manza Benevento 3 a 0, Vicenza alesce 2 a 1. E qui ci tengo a dire come se alesce Pordenone sia a porte chiuse secondo me è giustissimo perché eh, è vero che... È un'ingiustizia che una società deve pagare per colpa degli stupidi, però è altrettanto inspiegabile che tu, il padre tu che sembra asperta a Vicenza, non puoi permetterti di lanciare fumagini e petardi. Rischiando di far seriamente male ai giocatori avversari del Vicenza, in questo caso. Quindi, per me, lo dico a chiare lettere: la partita contro il Pordenone di questo venerdì deve essere assolutamente a porte chiuse e non ci sono scuse e giustificazioni. Cremonese contro. Ascoli 0-1, Cittadalla contro il Brescia 1-0, Regina Gomu 1-4, 38 ⁇ ultima giornata che darà Gardetti, promozione diretta a Serie A, playoff, playoff, retrocessione nel Capro Serie C a Primo. Tutte alle 20.30 in contemporanea, sia su Dazzoni che su Sky Sport Calcio HD Italia, queste partite. Questo venerdì, chiariamo. Tutte in contemporaneo alle 20.30. Alessandria Vicenza, Ascoli Tannana, Benevento Spal, Brescia Regina, Cuomo Cremonese, Cosenza Cittadella, Crotone Parma, Frosinone Pisa. Lesce Pordenone, Perugia, Monza. La classifica, vedi in questo momento esatto, in Lesce ha 68 punti, in Monza 67. Quindi parliamo chiaro che se Lesce a Monza vengono... Uh, queste stesse due squadre andrebbero aritmeticamente in Serie A, nella Serie A 2022-2023: la Cremonese è terza 66, Pisa quarta 64, primissimo turno playoff: Brescia, Veneto 63, Ascoli 62, Frosinone 58, il Brescia e lì che vuole cercare un posto al sole nel playoff a 55 punti la Ternana a 54 Cittadale a 47, la Regina a 46 Parma 46 Spal 39 Spal quindi a questo punto già salva uh, Alessandria zona spareggio play 34 punti Cosenza anche lei zona spareggio play 32 punti Vicenza ancora non retrocessa definitivamente a 31 punti quindi c'è una possibilità almeno di arrivare alla zona play spareggio definitivamente retrocessa unica pro e il crotone a 26 punti per benone a 18 punti quindi in ultimo per questo video. Forza, Lecce Viva lo sport! E soprattutto, non viva gli stupidi: anzi, gli stupidi vanno puniti. Noi ci vediamo alle prossime occasioni o su YouTube, Facebook, Instagram. Buona giornata, buona settimana a tutti. Forza, la fortitudo tra le. Ciao.